Grazie Presidente, cercherò di essere breve perché è molto lungo il calendario quest'oggi, però eh, poiché i colleghi proponenti fino adesso hanno fatto melina non volendo esplicitare es esattamente contro chi ce l'avevano e, e quindi ca farci capire bene il perché, perché poi nelle righe qua non c'è scritto da nessuna parte quello che loro hanno detto, nulla facenti oppure persone che mandano in giro i bambini accattonaggio. Poi finalmente si sono scoperti e parlano dei campi Rom, allora è ovvio, noi nel nostro piano prevediamo che le persone che ne hanno fatta richiesta abbiano eh, rispettato la, eh, la graduatoria, la Casa Popolare, ma l'avrebbero avuta anche se noi non chiudevamo i campi Rom e in ogni caso prevediamo per chiuderli perché non è che noi possiamo prenderli, buttarli in un sacchetto e portarli eh, a, a Roccacencia, e prevediamo ovviamente per le persone che si adeguano di dargli una giusta sistemazione che sia anche legale. È ovvio che loro eh, non sanno assolutamente di cosa stanno parlando perché forse non lo hanno letto ma stanno eh, usando beceramente questa cosa eh, come un... Eh, atto eh, di volontà politica e onestamente si richiamano anche a valori come la comunità beh è ovvio la comunità la comunità è una cosa molto importante lo dico perché sono stata cattolica per molti, per molti anni la comunità è quella che aiuta colui che ha più bisogno a prescindere dal momento in cui si presenta a bussare alla comunità e quindi è questo quello che noi dobbiamo fare se veramente vogliamo essere una comunità e una comunità accogliente ed è quello che si prefigge il Comune di Roma Capitale. Io capisco loro hanno tanta paura del diverso, del diverso sotto ogni forma, del diverso che ha un'altra etnia, del diverso perché è disabile, del diverso sotto qualsiasi forma, del diverso perché magari non ha le stesse loro inclinazioni religiose, politiche o sessuali. Beh però bisogna invece avere coraggio e imparare a convivere con tutti. E questi principi di residenzialità. Onestamente eh, a noi non piacciono e quindi questa delibera la bocceremo. Grazie.